Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 e per sbaglio vi sto fa facendo mostrare la mischia. Um, oggi. Allora, in questa puntata continueremo la. la. Allora, in questa puntata continueremo il regno dell'oscurità dopo aver sconfitto Craig. E questo è uno spirito che odio davvero. Ehm. Um, nella scorsa puntata abbiamo sbloccato il primo personaggio della, del Regno dell'Oscurità e in questa puntata eh, ci avventureremo nel primo eh, dungeon. Come vedete è, più, è molto più veloce. Cioè, nella prima puntata noi abbiamo, fatto, abbiamo trovato il primo, il primo personaggio Mario e poi un, un sacco di puntate dopo il primo dungeon e poi un sacco di puntate dopo l'abbiamo fatto questo primo dungeon. Yuga è un, uno spirito che odio perché prima c'è un personaggio debole e io sono forte perché c'ho il, il mazzi. Però dopo quello sconfitto se ne va via il mazzi perché il mazzi è temporale. Temporaneo. Ecco. Sconfitto e ora c'è lo spirito mazzi. Lo spirito il personaggio mazzi che spamma. Come non so chi. Io... E neanche gli spammoni di prima categoria riescono a batterlo, tipo io. Però la cosa buona è che tra poco dovrei avere il final smash. Dai. Mi ha pure curato per qualche motivo Bene Che non so usare Perché c'è cioè prima il laser grande E poi quello, quello finale che fa più danni <ride> E che ho missato completamente Perché lascia il personaggio libero Per qualche secondo E poi alla fine ce l'aveva pure lui per... Meno male che l'ho ucciso prima però Ecco qui, um, questo è il primo dungeon. Non ci entriamo ora per vedere che cos'è quello. Anche se non ho letto, vabbè, eh, porta, porta al punto di inizio. E ora dobbiamo ritornare lì, tanto non ci vuole molto. Ci abbiamo messo così tanto, sol soltanto perché c'erano molti spiriti. I dungeon sono più lunghi. Mentre l'overworld è più corto rispetto al regno della luce. Però comunque l'overworld è la cosa più fastidiosa, quindi è meglio il regno dell'oscurità che quello della luce. Uh, mh, perché ho messo quello, appunto. Um, recluso, ok. Superconazza, energia, vabbè, questo non si muove. È facile da sconfiggere, non so neanche quanti, cioè, se, che, quante stelle ha. Dovrebbe averne poche. È facile e ragazza Inkling che è. è... Come Quando combatto l'inkling, dopo mi escono gli Inkling con lo stesso costume. Pure nella scorsa parte è successo. Poi quel quello spirito, quell'aiutante um, quell lì dovrebbe aiutare me mentre io ho ucciso King K. Rool, uh, velocissimamente. Vabbè. Um, questo è il dungeon di The Legend of Zelda. E questi sono dei guffi che danno delle indicazioni. Sono colui che dice il vero. Allora, non so a che gioco è un riferimento questo. Uh, mi sa che è uh, Link's Awakening. Perché lì c'è un gufo che dà degli aiuti. Tipo il prossimo dungeon o roba del genere. E quello è una statua, un gufo. Potrebbe essere quello ma non conosco bene i giochi di Zelda Donkey Kong mi piace Lui è buono Soprattutto lo schiaffo È la mossa che atterra Beh Come avrete capito questo è il eh. Ecco qua ho fatto la combo con le mosse che mi piacciono Vabbè. Eh, Questo è il dungeon in cui stanno In cui stanno eh, Gandorf Cioè il mio personaggio preferito Com Come si può intuire Qui non abbiamo neanche Zelda e Link bambino E sono qui e avremo finito così tutti i uh, personaggi di, Lin di The, legend The Legend of Zelda. Alle volte dico Legend perché... Uh, non perché mi sbaglio, perché per dirlo veloce poi uh, mi confondo un po'. Cioè Sì, sbaglio, però no, non è che eh, lo scrivo così, proprio penso sempre che si così è solo per parlare più veloce. Lui mi ha fatto tre danni E io gli ho fatto un one shot Cioè tre, tre colpi per tre danni Tre danni virgola 6 Allora questo Come avrete notato È tipo un orologio Perché è... Un attimo Cosa dice lui? La guardiana della famiglia reale prigioniera del tempo Questo dice la saggezza uh, Uh, Zelda è eh, una principessa e poi alla tricorsa è la Zael... The... Non so chi sia. Aiuto. The Lost Story. Ok. Last Story. Lost è un'altra cosa. Game Watch mi piace Perché non è pesante Però mi piace tipo Kirby Ha delle mosse buone sì. Soprattutto Mazze è potentissimo È una bestia Mi hai a chiamarmi vecchia console. Io non sono una vecchia console. Io sono Sì, sono una vecchia console, però mi hanno fatto dei port per il 3D... per il DS, quindi devi stare zitto. <ride> Bene. Attenti, non insultate le console vecchie perché potrebbe arrivare Game Watch e rompervi lo scudo. Ah, e non comprate spada e scudo e poi Um, insultate le fansole vecchie Quello è peggio Sono 60 euro sprecati Un po' perché avete comprato il gioco E poi Game Watch ve lo spacco E un po' perché non ci sono i Pokémon oh, No no no vabbè Questa cosa della Seat Non mi dà molto fastidio perché Ehm um, non gioco molto a. a cioè non, non, non ho mai giocato a molti giochi Pokémon. Non mi sono mai affezionato a. Eh, i Pokémon di seconda. dalla seconda alla settima generazione. Ho oh, solo. Let's go Eevee, Pokémon rosso e Pokémon bianco 2. Pokémon bianco 2, come avrete capito, non ci ho giocato molto. Eh, infatti, eh, appunto, sono abituato a a um, dei un roster ristretto di Pokémon ecco ora siamo tutti piccoli quindi dovremmo dovrei vincere perché è la legge del più, più grosso ecco <ride> ah è durato così poco a lui come è possibile Comunque quel, quell'attacco in su l'ho fatto completamente a caso, però poi è arrivata quella giara del vento che l'ha spinto giù insieme a me. È stato un colpo di fortuna. Non, die, non so chi altro sia. Uh, non so perché mi sono familiaria dei personaggi di Kirby, forse sono diciamo, dei riferimenti visto che in, in Kirby's Dreamland 3 c'era pure Rob. Quindi boh. Sì, dovrebbero essere loro. Ah, um, non posso farlo, credo, cioè, uh, posso sì farlo però uh, mh, con i video pre-registrati non ho un, un contesto per farlo uh, Però in questo stage, quando si mette la fotocamera e si gira, si vede che tutti i personaggi, non solo Game Watch, tutti i personaggi sono piatti Hikari, ok non capisco perché non sto facendo quella cosa lì dell'orologio dun -n -n ban dun ban dun ban ok sembra una cosa tipo detta da un neonato bam Le cose che dice Marco 007 quando conosce un personaggio. In, uh, uh, in italiano ci sono molti giochi in cui i Mi quando sono dei protagonisti sono, si usa il nome Mi uh, come battuta, tipo uh, Salva Mi nel 3ds e cos'è del genere Oh mio dio, si inghiotta. Non so se funziona così anche in inglese. Cioè, me non credo che sia proprio me come lo leggiamo noi. The save me funziona, però non, non si legge così mi all'italiana. link a fresco non so da che gioco derivi allora vediamo 12 e 10 e qui mi ricordo che devo, devo fare la roba dell'orologio per sbloccare zelda credo non ve lo ricordo allora 12 e 10 sono la seconda cosa dai minuti perché indica die i 10 minuti e poi 12 la prima cosa delle ore perché indica 12 Wow, genio della matematica! Impact! Ok Quando è che c'è il... Il... Dungeon di Kirby? Cosa? C'è già stato? Ok Perché nel Dungeon di Kirby c'erano... C'erano solo tre personaggi c'è il Dungeon di Kirby, quello in cui riconoscere tutti i personaggi è il più corto. Beh, se non si fosse capito era quello lì con il cibo in cui bisognava fare quel mio gioco. In cui si raccolgono... No, me la ricordo questa battaglia. Questa è la battaglia più lunga che io abbia mai fatto. che è l'ultimo allora mancano 10 5 mi minuti ovvio è durata 5 minuti qui siamo per morire No, no, non è che... Oh no, sei andato off stage Stai per morire, sì No, davvero no, Non mi ero accorto che stavo off stage Stavo davvero per, per cadere Dai Falle un po' di danno, dai 99, sì quasi a 100, sei a 100 Sai che mi fa... Mi sa che... È, è finita che è morta per un oggetto Picco. Sapete che mi sa, mi sa che questo è il fallimento? <ride> Sei fallimento proprio questa parte è tagliata del tutto. Ok, no, meno male. Ok, 3 minuti ancora. Bene, ci siamo tutti il. Le la cosa più lunga che possiamo fare siete felici? io no Senti, ora c'è un personaggio è un asso gli assi li odio più più delle gente Muzzime, Sprit e Azelf Ve vedete questi non li so neanche a pronunciare. C'è pure un libro di Pokémon in cui stanno tutte le pronunce e tutte le informazioni. Dovrei studiare i Pokémon, però devo studiare le cose vere. Mi piaceva quella musicetta con il piano Dai Link Ce la puoi fare Wow Il tuo spam delle mosse smash Ha funzionato Link Vai a salvare Zelda Oh Link Sei stato davvero eroico Quando hai spammato quelle mosse ti adoro Link Ti meriti una spada Che è pericoloso lì fuori Di fuori dove? Siamo già fuori Non lo so Quei Pokemon mi hanno fatto uscire di testa Ah, questa te mi piace di più del piano di prima. No mi ricordo niente questa. Credo che non mi ricordo neanche la continuazione, quindi non canterò mai più. sono l'ignorante ignorante che gioca a un, un gioco di cui non conosce i cacchio io <ride> yeah, ho battuto Zelda con il mio personaggio spreferito odio Pichu perché io sono un master di di smash so che Pichu è rango z non z superiore a s ma z uh, minore di d eh, eh. Vabbè, ho oh, 5 secondi. No, neanche, vabbè, non vi faccio l'altro. Non ve la meritate.